Bentornati su MyFootballJersey, torniamo in NBA per vedere la maglia Statement Edition dei Golden State Warriors per la stagione 22-23 in edizione Swingman. I Golden State Warriors hanno svelato la loro nuova uniforme Statement Edition per la prossima stagione 2022-23. La nuova uniforme è semplice nel suo design generale. Una base blu reale scuro con giallo, nessun bordo bianco da nessuna parte o altri colori. Attorno al collo e ad ogni braccio ci sono spesse strisce gialle. Una sottile linea blu delimita anche il collo. La scritta Golden State è arcuata sul davanti in giallo con sotto il numero del giocatore. Il lato destro della maglia ha una doppia striscia gialla, il sinistro invece non ha strisce e la striscia sul braccio termina a circa metà della parte posteriore della spalla. La striscia laterale destra continua fino ai pantaloncini. La maglia è molto bella, nella mia classifica prende 4 stelle, è la maglia dei campioni in carica, quindi voglio dire un fascino particolare e peraltro di una qualità eccellente. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso, soprattutto per una maglia con questa qualità e con una spedizione così veloce. Questa è arrivata in 21 giorni. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito perché troverete tante offerte e sconti progressivi legati alle quantità. Ora ragazzi, prima di lasciarvi alla parte finale, mi raccomando, mettete un grosso like